Ciao a tutti, vi do un caro benvenuto su Voice of Africa, the only voice in the wilderness. Sapete che oggi è il primo giorno che possiamo uscire dalla quarantina? Oggi è 4 maggio 2020. E siamo stati a casa più di quasi tre mesi. È molto, molto male stare a casa. Grazie a Dio oggi cominciamo a uscire. E quindi siamo qui sulla montagna a fare video. C'è un'amica con me, amica bellissima, carissima. Oggi sentiamo da lei la sua storia della quarantina e cosa lei sta aspettando adesso che lei comincia a lavorare, a fare le altre cose. Allora, ti dico questo per favore. Se oggi è il primo giorno che mi stai guardando, ti prego, ti prego di aiutarmi a crescere. Cosa che puoi fare aiutarmi? Eh, per andare sotto questo video vedere le cose grosse che c'è iscrizioni subscribe per favore mi può cliccare su questo e poi dammi un thumbs up dammi un like allora cominciamo a parlare con la mia amica Come vi ho detto, siamo nel, nel bosco, vero? Eh sì, la natura... Eh, è un, eh. vabbè è un bel posto, comunque. <ride> Abbiamo fatto tutto in uh, bicicletta, sono un po' stanco. Come vi ho detto, sono con un'amica un carissima. Come ti chiami tu? Luana. Eh, Luana, Luana Luana. Eh, Luana Suelen. E come si scrive Luana? Eh, vabbè Luana ma, Sì, come si scrive? Io non so scrivere Eh, beh, è particolare perché ci cioè hanno messo la H di mezzo e quindi L-U-H-A-N-A -A, Luana ma, ma la chiamo Angelo, Angelo, vero? Angel Eh, io ho, ho, ho, ho, ho, ho aggiunto, aggiunto Lu e quindi Angelo, vero? Angel Lu come, come, come è stata la tua quarantina? Eh, devo dire che... Vabbè, in, mi imbarazzo di fare questo video, però... <ride> comunque devo aiutare il mio amico perché aiutatelo a crescere... Ehm, come si dice? Suscri subscribe. Eh, subscribe sì. Eh, ok. E, da, e mettete un like. Comunque... <coughs> allora, è stato bellissimo... Vabbè, è stato bellissimo. Eh, è stato bellissimo la correttiva. No. <ride> no. No, eh, pensavo ad altre cose, comunque... <ride> Eh, allora devo dire che all'inizio direi un po' bene perché vabbè stai a casa, mh, ti riposi un po', eh, ti gestisci un po' così le cose, però dopo un po' secondo me no perché comunque non vedi più gli amici, anche all'università secondo me fare lezioni così telematiche non è che cioè non sono tanto belle per me secondo me, poi. E quindi... e poi anche lavoro, non puoi più andarci, vabbè non tutti, alcuni sì, alcuni no, e Vabbè, più che altro che a me dispiace che non potevo vedere i miei parenti e i miei amici, tipo fare belle cose, anche semplicemente venire con le biciclette a girare che secondo me sono cose belle da fare, che non potevamo fare. Sei stato a casa da sola tutta, tutta, ah beh, mia, que, tutti questi tre mesi? Con mia madre. Con la madre, ah. Ma, eh. Ma c'è un giorno più... che era più brut, brutto, il giorno più brutto di questa quarantina, questi giorni di quarantina? È il giorno più brutto, boh, no, secondo me è un giorno più brutto, no. Mm. Mm, no. Adesso possiamo uscire, vero? Eh sì, penso di sì. Allora, cosa stai aspettando? Cosa stai aspettando come sarà la vita dopo, dopo questa cosa? Vabbè, ah io spero quarantina. che si riprenda un po' tutto per, per le persone che comunque hanno bisogno di lavorare. Eh, anche per, per noi tipo che studiamo, anche facciamo l'università, fare gli esami in, in sede secondo me è molto meglio. Eh, poter vabbè a me dispiace più che altro non vedere i miei amici e il lavoro mm. anche all'università è il primo la, la prima persona italiano ragazzi ai ai aiutami ah, grazie una una sorella in francia che mi sta aiutando tanto a imparare la lingua anche saluto uh, rossa maestro di eh, l'ombradia sì. eh sentiamo dopo dimmi eh, so, sono, una, sono il primo amico che Gì, visto sei la prima anni. persona dopo eh, mia madre mi, mi, mi, mi vuoi benissimo. il primo essere vivente dopo mia madre che vedo cioè l'essere umano vabbè perché abitiamo vicini è eh, che sia chiaro non è che siamo lontani quindi è l'unico amico che vedrò fino a chissà quando va ok ora chiedo a te come è andata invece la tua, la tua quarantena? Uh, Arenisio. Un, un po' giù la, uh, il microfono, ti prego. Un po' più in giù? No, troppo giù. <ride> <ride> Scusate, uh, non sono pratica. Bye bye. Infatti, eh, Arenisio era buonissimo, buonissimo per me perché avevo eh, il copro da fare. E quindi ho detto, mamma mia, benissimo, posso studiare, ah, eh, recuperare. Buone. Ma ho aspettato una settimana, ho studiato bene, due settimane, ho, studi ho studiato bene. La terza, detto, mamma mia, è troppo. Allora adesso non ho più la voglia di studiare a fare nulla. Grazie a Dio che possiamo uscire adesso a riprendere tutta, eh, tutte le cose ancora. Eh, tanti volte sai che questo canale eh, per integrazioni, migrazioni, cultura, misti, no? E Quindi era più brutto che non potuto uscire a fare video, a parlare con le altre persone, a chiedere le domande. Sai che io sono troppo curioso e mi piace parlare troppo. È. E quindi stare a casa sempre così oh mamma non mia, va bene. Era, era marrissimo. Era depresso, ma... mi scrivevo ogni tanto non ce la faccio più. Allora, Beh, ho detto appena posso so, lo vengo a trovare. Sono, sono molto, molto contento che possiamo uscire. Tanto possiamo fare tutto. Possiamo girare, possiamo andare, non vedo l'ora che cominciamo a lavorare, mi manca, mi manca tanto eh, lavoro, i miei colleghi di lavoro, soprattutto il mio capo, Mauri, infatti non vedo l'ora che possiamo andare a lavorare. E' questo. Ok. Uh... Ti chiedo per questo, perché ho visto che hai tanti amici stranieri. Sì. Perché? Cioè, perché? Perché mi piacciono. Beh, cioè, devi parlare dei miei miei miei miei Ah, modo. ok. miei miei miei miei miei sono miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei miei tanti amici miei miei miei miei miei miei miei miei Non so, a me piace. miei miei miei miei miei Uh, Nigeria. Nigeria. Di dove sei? Mamma mia <ride> mi sta chiedendo dove sono No perché aspetta Io sono uh, del mondo Io sono del mondo. mi <ride> oh, vergogna mondo, mi mi mi sono mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi è dimenticata mi mi mi Litighiamo dopo questo video, eh. va bene, okay. Lascia, eh, lasciamo perdere. Come finire l'amicizia? <ride> <20 secondi. ride> la nostra amicizia può finire in due secondi, a, a, a, ancora un altro di, due secondi facciamo ancora di, di nuovo, Siamo così, eh. litighiamo e andiamo avanti. Pace, così. amore, peace <ride> and love, però deve regnare sempre l'amore, alla fine uh, sì. di ogni cosa, quindi se litigate, fate la pace. Uh -huh. fate, uh -huh. fate la pace. messaggio di conforto per le persone che hanno perso le famiglie, Ah um, per questo coronavirus, mm, allora è un tema un po' complicato, e delicato. Uh, L'unica cosa che potrei dire è mm, non lo so, non trovo le parole giuste. C'è la gente che corre, prendono sole tutto. <ride> no, non ti sto, Comunque... sto chiedendo chi corre, sto chiedendo un <ride> okay. messaggio per queste persone. E i momenti difficili ci sono per tutti, ci sono altri. Mm, momenti buoni, momenti brutti per tutti e quindi l'importante è riuscire ad andare avanti che anche a me in famiglia stiamo passando per delle cose un po' complicate non so l'importante penso riuscire a, a, ad essere più forti dopo tutte queste situazioni altrimenti crolliamo tutti non so cosa dire. Eh, mi dispiace tanto per, per le persone che hanno perso qualche persona nella famiglia. È più brutto. Sì, è vero. Eh, così, ma è, la vita è così. A volte fa male così. Eh, speriamo che tutto questo possa passare così. Quindi proviamo a rispettare anche le regole, facciamo come evitiamo tante cose per evitare anche queste che accadono, succedano queste cose brutte perché colpiscono principalmente le persone un po' più deboli. Ma guarda: e, vabbè, noi sia chiaro, siamo usciti oggi dopo mesi, eh, siamo in un posto lontano dal di due mondo. Mese, eh. no, più non di sarò. due mesi, e quindi anche noi stiamo rispettando. Ci siamo visti oggi perché in teoria si può e siamo vicini di casa. Eh, tante persone dicono che il coronavirus è stato, è stato creato in un lab, laboratorio per guadagnare, per guadagnare economiche. Alcuni dicono che vogliono farci stare a casa per installare 5G. Alcuni dicono che è stata fatta per uccidere gli anziani. C'è tanti messaggi che stanno in giro. Cosa ne pensi? Eh, boh, io penso, secondo me, nella mia ignoranza, che, che fanno queste cose ogni tanto perché secondo me devono avere il controllo su, sulla popolazione. Quindi ogni anno, ogni giorno, ne nascono tanti bambini, quindi la popolazione ovviamente cresce sempre di più e ogni tot di anni i governi potenti secondo me fanno un qualcosa, che sia un virus, che sia guerra, per riuscire a contenere la popolazione. Vabbè, questo è il mio pensiero. Magari sbagliato. E quindi anche tu credi che eh, questo corona è stata creata? È stato creato? Vabbè, secondo me sì. Mm. Secondo me sì è stato creato. Uh, una un frase per le persone che hanno creato questo video. Eh, che ne so! <ride> Perché <ride> Oggi cosa faccio? Gandhi, consigli sì. a tutti! A tutti! Anche da, da, da un po' di tempo non ti ho visto, eh. ho Da tanto tempo non ti ho visto, e eh. Quindi vuoi chiedere tutte le domande che volevo chiedere... Ah, tre, le persone, tre, tre, tre, tre, ah, io tre quindi tre sto rispondendo a, a tutte, tutte le persone le, le, del sì. mondo. Cioè, no, no, no! Non no, no, no, no, no, tutte le persone in, in Genova, anche nel mondo, ma tutte le domande che volevo chiederti prima di quarantina. È durante la quarantina, chiedo tutto oggi. Ok. <ride> ci sono tanti domande. Vabbè, ma facciamo il video per... <ride> <ride> Basta ragazzi, ragazzi, finito! Magari, magari uh, avete uh, qualche domanda per. per Luana? Lasciami queste domande sotto questo video. Dai no. E' eh, già la tanto chiedo. che io lo sto aiutando. Non sarei uscita mai in un video così. <ride> <ride> mai. Eh, la prossima volta. La prossima volta <ride> lei vieni a rispondere a tutte le vostre domande. Mm? Tutte i vostre domande. Pot potete lasciare a uh, qualche uh, eh. social network. Mm. Come Instagram. Instagram. Come si, come ti chiami? Su Instagram. Eh, Luana. Luana Chair. Ah, per questo ho oh, ti ho chiesto come si scrive Luana, perché magari c'è qualcuno che può vuole seguirti, seguirti, come si dice. Ah, si sì, seguirti. Seguirti, ma non, non, non sa scrivere il tuo nome. Non seguitemi! <ride> <ride> <ride> magari tu, cioè, tu hai ma c'è tanti persone quindi non, non vuoi. Basta. Eh? No, allora. no, ne ho pochi. Ho gli amici e basta. Vu vu vuoi abruzzare come me? Certo. Allora ti porto in Africa. Ha paura di Africa anche. Dai, che dobbiamo fare una corsa in bicicletta ancora. Allora, ragazzi, ci vediamo settimana prossima con un altro video. Mio nome è sempre Gnaco Blancs Nevinisa e stai guardando Voce dell'Africa. Non devi dimenticare, ti prego, di iscrivere questo canale e aiutami a crescere. Dico che se hai qualche aiuto per, per questo canale non devi essere sempre sodi no? no. tecnicamente qualsiasi aiuto che hai per questo canale per farlo crescere bene lascio più giù <ride> lascio <coughs> il mio email sotto uh, video descrizioni vai lì a cercare lasciami dare un consiglio a beh. me o a loro ah, no, a loro alle persone ah, okay, che basta. i miei seguenti i miei amici nella mia the famiglia sì, uh, che Guarda che uh, possiamo uscire ma per cose molto importanti vi prego di non uscire senza mascherine ce l'abbiamo, le abbiamo tolte per il video sì. se, non, se non hai mascherine perché è abbastanza difficile trovare a comprare in farmacia e i negozi e quindi lascia un commento eh, un link un commento cioè, sono, fa... sono abituato a dire commento, commento lascia un link sotto i eh, video descrizioni per favore vai lì a comprare, è raccomandata dai medici, molto molto importante perché è obbligatorio usare mascherine quando tu esci, anche per lavoro, per comprare, per fare tutte le cose. Allora dico questo. Vuoi salutare qualcuno? Ciao. Non hai nessuno da salutare, anche no. la mamma. Anche la mamma? Vabbè, mia mamma la vedo fra poco. <ride> anche gli amici? Sì, ciao. Ciao. Ciao ragazzi, ciao Cavi, ciao, ciao ragazzi. Ci vediamo settimana prossima con un altro video. Qualcuno mi ha chiesto di fare video su di me e parlo tutto su di me, la mia storia. Se volete sentire la mia storia, lasciami. hashtag, hashtag come si dice? Hashtag. hashtag in italiano, lasciami così, non so come si dice. Più yes così faccio questo video devo avere 300 yes prima di fare questo video e quindi se volete sentire la mia storia in africa sul deserto sul mare qui in, in italia lasciami hashtag yes così faccio questo video ho parlato troppo vero allora ciao ciao